Ciao a tutti, sono Candida e benvenuti anche oggi sul mio canale. Questa per me è stata una settimana particolare, chi mi segue sui social sa che mia figlia si è laureata e quindi è stata una settimana molto molto impegnativa perché insomma tra preparativi, fibrillazioni varie e l'ho dovuta seguire in alcune cose e quindi non sono riuscita a ehm, a fare a fare nessun video particolare di nessun progetto nuovo perché veramente chi c'è già passato mi capirà eh, non ne ho veramente avuto il tempo però eh, comunque non ho voluto lasciare diciamo far passare la settimana così senza vuota ma ho deciso di fare comunque un video dove presento solo il mio ultimo kit digitale di carte che ho disegnato per il periodo natalizio avrei voluto fare qualche progetto da abbinare insieme ma ripeto non ce l'ho fatta però nonostante questo ho deciso comunque di fare il video dove vi presento solo le carte così ve le faccio vedere nel dettaglio e avete un attimino più chiaramente l'idea di quello che è questo nuovo kit digitale che trovate nel mio negozio online creations candida e eh, se vi fa piacere nella descrizione del, del video quindi nell'info box sotto il video trovate il link diretto alle carte allora partiamo con le carte con le decorazioni ho, come al solito ho fatto sia la versione eh, orizzontale che verticale per le carte che ne necessitavano questa infatti è una di quelle quindi abbiamo questa prima carta vedete qua ci sono questa decorazione con queste palline di, di natale e qui ho messo degli spartiti incorniciati con, uh, con questo disegnino di questo uccellino che è particolarmente indicato per il periodo natalizio. Dopodiché abbiamo un'altra, una seconda carta, qui abbiamo una scritta con le campane, qui abbiamo una candela e il classico albero di Natale con eh, i pacchettini. Anche qua in trasparenza vediamo degli spartiti e dei disegni vari, non so se si vedono bene nella telecamera. Qui abbiamo le stelle di Natale classiche e secondo me sempre bellissime perché sono quelle che fanno più Natale, dei pattini che ho voluto sistemare in questo, in questo ordine con, questa, con, questa, con questo pizzo centrale che quindi nel momento in cui vogliate fare vedete anche solo un libricino rimane esattamente nella metà oppure che potete gestire come com meglio credete. Poi ho fatto ancora questo foglio in cui ho eh, ricavato eh, le renne da, eh, da vari fogli decorati e quindi l'effetto è questo, mi piaceva l'idea. Questo si può usare sia come foglio scrap ma anche ritagliando e quindi utilizzando i particolari a seconda dei colori o delle, o delle grandezze che necessitano perché ne ho messi di più o meno grandi. Queste sono le versioni Verticali che sono più o meno simili nei particolari sono simili a quelli orizzontali però le ho, ho ambientate così, in maniera un po' differente come, come mi piaceva di più quindi abbiamo questa con le campane e l'albero di Natale e questa con le palline di Natale e gli spartiti e l'uccellino poi passiamo alle, agli sfondi Abbiamo questo con queste stelle stilizzate sul colore del rosso e del verde, questa più delicata. Chiaramente tutte le pagine che necessitano, tipo questa e tipo questa, quindi dove c'è un verso, ho realizzato anche la versione verticale nel caso si avesse bisogno di una dimensione che non rientra nella, nella, nella parte corta del foglio A4 abbiamo ancora questa, ve la faccio vedere da vicino le tonalità sono sempre il beige, il rosso e il verde questo decoro ho sempre messo un po' di vintage quindi delle macchie beige che si intravedono come se avessero degli schizzi come se fosse della, della, della carta vintage un po' invecchiata queste sono le versioni verticali dei due, dei due fogli di cui vi ho parlato prima. E questo è il classico foglio di abbellimenti in cui trovate gli abbellimenti che ci sono anche nelle decorazioni dei fogli e che vi permettono appunto di ritagliare e di decorare come meglio credete le vostri, i vostri progetti. Considerate che potete stampare tutti i fogli che volete quindi di queste di queste decorazioni ne potete avere veramente tante. Poi magari in qualche video vi farò anche vedere come, come utilizzarle. Per esempio le stelle di Natale le ho fatte, vedete, hanno dimensioni diverse. Perché se voi le ritagliate le, sovra le sovrapponete una sull'altra vi viene una stella di Natale corposa, bellissima. E non dovete fare nient'altro che ritagliare ed incollare. Quindi questo è il kit che ho, che ho preparato per... Eh, il periodo natalizio eh, come al solito mi aspetto di vedere tante creazioni realizzate con questo kit ho visto quello che siete riusciti a fare con i kit precedenti e veramente vi ringrazio perché state facendo dei lavori veramente veramente bellissimi eh, quindi se avete delle domande da farmi non esitate eh, io cercherò di rispondere più in fretta possibile eh, se avete piacere di iscrivervi al mio canale iscrivetemi, così mi aiuterete a farlo crescere e eh, eh, Detto questo, questo video molto molto breve termina qui e non mi resta come al solito che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo lavoro. Ciao!